Ciao bambini, eccoci a una nuova puntata del corsivo. Oggi impareremo la lettera B. La lettera B comincia come la lettera L, ma poi sale e ha una piccola manina per tenere vicine le altre lettere. Ha questa forma, B. La faccio vedere di nuovo, B. Adesso vi farò vedere come scriverla. Parto come per fare una L, scendo dritta, dritta, salgo fino alla riga di scrittura e faccio un piccolo sorriso, una manina. Faccio vedere di nuovo. Salgo, scendo dritta e manina. Di nuovo. Salgo, scendo dritta e manina salgo giù dritto e manina, salgo scendo e manina, salgo scendo e manina, ancora salgo scendo e manina, salgo giù manina, su giù manina, ricordatevi di scendere Dritto, dritti dritti manina, su dritto manina, su, dritto, manina. Bene, allenatevi voi per un'altra riga con la lettera B. Ora proveremo a scrivere la B insieme alle vocali. Quindi scriveremo B, A. Mi fermo, faccio il giro intero e la codina. Faccio vedere di nuovo. B, manina, che si allunga giro intero e codina B, manina che si allunga nell'onda giro intero e codina giro nell'onda e codina faccio vedere ancora Su, manina che si allunga giro e coda ancora una volta insieme Manina che si allunga, giro intero e codina. Continuate voi. Scriviamo insieme B. B, manina, giro. B, manina e giro. B, manina, giro della E. Manina e giro della E. B. E. B. E. Continuate voi. Scriviamo B. B. Manina e scendo. Puntino. B. Manina. Scendo. Puntino. B i. b, I. B, manina, scendo, puntino. Su, manina, scendo, puntino. Scriviamo bo ba be. bi Manina che sale nell'onda, giro intero e su. B. Manina che si allunga, giro intero e mano in alto. B. Manina lunga, giro e su. B. O. B. O. Ancora uno. Giù dritto, mano che si allunga, giro intero e su. Bo. Ancora una vocale. B. B. Manina. Scendo e U. B. Manina. Scendo. U. B su, u, b, u, ancora, b, u, ancora una volta, b, manina, u. Ora proveremo a scrivere bello, attenzione perché c'è la doppia l, tengo il quaderno con la mano libera, B. E. L, L, su giro completo e manina. Bello ancora su giù dritto, dritto. Manina. Giro della E. L. L su nell'onda giro intero e in manina. Ultima volta insieme. B, E, L, L, O Molto bene, allenatevi anche voi da soli e alla prossima puntata